Tu che vieni, tu che vai, tu che ti avvicini e ti allontani E sei tra le mie mani, mare e terra Tu che chiedi, tu che sai, tu che ti ginocchi e resti in piedi E implori ma non cedi Pace e guerra Pace e guerra Pace e guerra Faccio guerra, faccio guerra. Tu che sei a metà tra il silenzio e il chiasso che confonda e fuggi all'orizzonte senza fretta. Tu che agile non sei eppure cadi lieve sul mio viso e se nel mio respiro sole e pioggia. Sole pioggia, sole pioggia, sole pioggia, sole pioggia, tu che giuri fedeltà al mio suolo, intanto hai preso il volo E io rimango solo nel blu del tuo mattino, tu che prendi, tu che dai la bonaccia e il vento sulle onde. La luce che ti pone, se è solo un suono lontano, suono lontano, mm -hmm. Mm -hmm. suono lontano, suono lontano. Tu che logica non hai pure calcoli ogni movimento Sei opulenza e stento, gioia e rabbia Tu che mastichi l'età e tradimento intanto non inghiotti Entri nei miei occhi, non sappiamo, Non sappiamo, non sappiamo. Non è sappia, non è sappia, tu che splendida realtà che sogno infinito e delicato, purezza è il mio peccato, arbitrio è il mio destino. Tu che energi, tu che neghi, sarai sempre qui nel mio sorriso e nel mio pianto antico.